Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee Nell'ultimo episodio abbiamo sconfitto l'ottavo capo palestra, cioè Giovanni di Smeraldopoli e oggi ci incamminiamo nella Lega Pokémon alla Lega Pokémon boh. ma prima ma prima si arriva al percorso 22 come ci ha detto Blue ah, vi aspettavate qualcosa vabbè andiamo alla Lega Pokémon ma prima Marco 007 Ti ho raggiunto finalmente Anch'io ho ottenuto la medaglia terra Adesso possiamo andare alla lega Pokémon Probabilmente lui ha sfidato Blue Ho sentito che gli Super 4 sono fortissimi Ma ora non, poss non possiamo tirarci indietro Marco 07 tu sei pronto? Ti senti pronto? Mm, più o meno avanti mos mostriamo la, la mostriamo la tua determinazione vabbè ci sfida ora questa è l'ultima sfida con stupido perché vabbè mo c'è il boss finale quindi ma do questo pigeot uh, praticamente questo pigeot non è neanche troppo forte però ha una mossa che lo rende um, che che gli fa tornare la, tutta la vita indietro e quindi ci è voluto molto per uh, sconfiggerlo l'unica cosa è che visto che la continuava ad usare sempre non, uh, non faceva nient'altro quindi continuava semplicemente a curarsi il problema è che si curava quindi ehm um. Infatti non ha fatto praticamente nessun danno, ecco questa è la mossa, non ha fatto nessun danno a, um, ai, ai miei Pokémon. Basta, il, il resto è semplicemente, cioè Pidgeot è il, è il peggiore di tutti, mentre gli altri sono, sono molto facili. E Stupido ha davvero ragione. Sul fatto che i Super 4 sono davvero forti. Perché... Um, sto ancora registrando l'ultima parte. Cioè quella in cui sfido i Super 4. Um, ma... È, è davvero difficile. Cioè, cioè ho sconfitto tutti gli allenatori di canto. E non, um, non sono comunque abbastanza forte per fargli tanti danni. Cioè alcuni Pokémon mi, mi one-shotano. Um, uh, alla fine ci sono riuscito per, perché, uh, vabbè, uh, ci ho messo molti tentativi. Um, però, um, però era, era davvero difficile, pro c'è proprio un salto di qualità tra eh, i, i, i uh, gli allenatori normali e i Super 4. è sicura vedete quanto è fastidioso sicura persino quasi più di metà vita e anche se è scottato è più veloce lui quando si di qua, cioè è più, è più la cura che, che lui prende che gli attacchi che noi gli facciamo ma qui ha sbagliato e ha usato un'altra mossa, quindi ora lo possiamo uccidere. E invece no, perché è più veloce di noi. Yay! E ha pure evitato l'attacco. Che odioso. Ah, è vero che poi io c'ho ancora tan il Tangela. Non l'ho ancora tolto. E poi alle volte pure inizia in, in, in, a fare turbo sabbia per... E eh, diminuisce la possibilità che i nostri attacchi vadano a segno. L'ha pure ritirato, che stupido questo. Quanto lo odio. <ride> in effetti aveva... <sussurra> Ha fatto una buona mossa, ha messo un Pokémon buono contro di noi. Vabbè, pure noi abbiamo il potere di cambiare i Pokémon, che a quanto pare siamo stati quelli che. i primi a portarlo, un potere del genere. Perché gli altri l'hanno imparato solo dopo. Tipo stupido, nelle prime battaglie mica lo faceva. È confuso si -sì, questa mossa che ha appena fatto uh, autoconfonde il nemico cioè autoconfonde il Pokémon. è super efficace viene plume muore iee si sì, questa battaglia prende la maggior parte della dell'episodio marowak uh, cambiamo pokemon e mettiamo chomper perché chomper è Uh, super efficace contro i Pokémon di tipo terra Strano, Marowak non ha un Idol Animation Le animazioni che fa quando non. non succede. Cioè non, succe, non sta succedendo niente. Mega assorbimento. E bam, è quasi morto. E ora pure noi abbiamo una mossa che. Che ci cura. E credo che siamo pure più veloci di lui. Eh no, non è vero. Trespolo, wow morto sono morto e invece no <ride> finalmente um, prima di fare gli episodi questi ultimi episodi per essere certo di alcune cose li ho pure giocati uh, da solo solo che cioè è, è appunto e è, è questo pigiot, Cioè questo pigiot è quello che um, che mi ha cioè mi, mi, quello che mi ha fermato in fare questo perché mi, lo odiavo ho fatto, ho, ho fatto un, un sacco di tentativi prima di sconfiggerlo Poi di Super 4 non li ho neanche provati perché eh, do, dopo aver tentato una registrazione la prima volta ho scoperto che erano fortissimi E allora ho detto eh, me facciamoli direttamente Perché se ho il colpo di sfortuna e gli e li sconfigo uh, um, uh, um, me la tengo la parte <ride> io tutto figo ah! ora metto al reperto che è, è fortissimo contro Raichu Terremoto, bam. E Raichu muore perché prima non ha fatto la sua mossa perché contro i miei i suoi attacchi non funzionano, vi ricordo. Reperto ha reperto quasi un level up. Oh no. Marco 207, fin da bambino ho sempre pensato di, di dover essere io a trainare te ahahah <ride> sfigato ora mi rendo conto che le tue abilità da allenatore sono decisamente superiori questo non è un bug che avevo soltanto tagliato alle mie è già stupido parole forti ma giuste è la, è la prima volta che provo questo senso di sconfitta <ride> è vero che prima accettavo semplicemente sconfitta sconfitte diceva a me è solo sfortuna ma, ma non sono ancora disposto ad arrendermi definitivamente chi l'avrebbe detto che le lotte di Pokémon fossero così appassionanti? Non io. Ad ogni modo... Potrà sembrarti una richiesta un po' stupida, come me, ma lascia che, che vada per, um, per primo. E niente, ci supera. <ride> No, niente emozioni per, per stupido, Dynamite non, non dobbiamo provare niente per lui. E finalmente possiamo entrare in questo edificio. Solo gli allenatori più forti possono passare. No, oh, ma quella è la medaglia Sasso. Passa pure, passa pure, e basta, qui in questo percorso 23 credo, no, non lo so, non me lo ricordo, sì percorso 23, dobbiamo semplicemente passare questo, questo, uh, quest, questo percorso, non mi viene nessun'altra parola, uh, questo percorso, per, uh, e, e dire a questi, eh, io ho già la medaglia, basta. Dicono praticamente tutte le stesse, tutti la stessa cosa. Um, puoi passare solo se hai la medaglia tuono. Oh, è la medaglia tuono. Benissimo, passa pure. Solo le... A proposito, vedo anche che hai l'autografo di LT Surge che invidia. Sì, solo questo è diverso dagli altri. Poi basta. E in giro ci sono pure oggetti. E anche Pokémon, solo che uh, non mi interessano più i Pokémon. Mentre gli allenatori invece uh, non ci sono, però nei giochi originali c'erano. Puoi passare solo il, se hai la medaglia. Oh, è proprio la medaglia. Benissimo, passa pure. Bon -gibè. Bon -gibè. Uh, di Pokémon ne catturo solo uno, tanto per il Pokédex. Ma nient'altro. Ecco, questo l'avevo pure preso per sbaglio. Ma vabbè, lo prendo tanto per... livello 45 quindi no, non è niente male però mm. che poi abbiamo già uno di tipo acqua però è, è molto più forte di questo da da da da da da da da da da da da reperto sale a 46 perché prima aveva aveva preso un casino di esperienza da stupido Uh, off camera, non so se ve l'ho già detto, ma per arrivare a, a Fuziapoli ci sono due vie che sono praticamente le stesse, non, non cambia niente. Uh, sono semplicemente tanti allenatori con, con uh, Pokémon. Wow, davvero, gli, gli allenatori hanno i Pokémon. Vabbè, è, è praticamente li ho sconfitti perché sennò non avrei avuto abbastanza forza per la... La, i super 4 non erano neanche troppo interessanti quindi non, non ci ho fatto una, una parte se mi interessava così tanto il, il percorso mi dispiace no? non credo davvero che esistano questo genere di persone appassionate al, al percorso 12, 13 14 e 15 Non avevo niente di nuovo, neanche i Pokémon. Beh, credo che siamo quasi alla fine. Qui ci sono ancora dei Pokémon. Solo che sono evoluzioni di Pokémon che noi abbiamo già. Quindi non ci interessa. Baccabana dorate. Che non ci. Non ci interessano ancora. Medaglia Vulcano, cioè quella di Blaine, cioè quei percorsi che vi ho detto prima, che ho fatto off camera, um, non servivano neanche per la let's play. Cioè, no, non è il 100%, ovviamente, perché non, non c'è scritto che è del, al 100%. Um, um, ma non è neanche molto importante cioè non sono importanti però um, um, cioè non sono importanti, punto e quindi non ve li ho mostrati perché sarebbero stati soltanto noiosi qui c'è bisogno di una di una uh, abilità che avevo lasciato indietro e quindi qua ho fatto un taglio per farvi vedere questa cosa Mar Marco 007 dai denti o cioè quelli che abbiamo... Abbiamo preso questa è la casa del guardiano. Qua sono pieni di sabbia. Grazie mille, comunque. Nessuno capiva niente di quello che dicevo in, in quello stato, non potevo neanche farmi vedere in ufficio. Aspetta, lascia che ti dia qualcosa per ricompensarti. Il completo safari del dal guardiano, ma non ci interessa. Inoltre, la, vabbè, ci insegna la tecnica segreta spinta. Oh, come? Preferisci che sia il tuo Pokémon impararla? Per me è lo stesso. Vieni qui. E eh, vabbè, ci insegna come funziona. Allora, a, a, a volte nelle grotte, in, in altri posti del genere, si trovano dei buchi di pietra simili a Blocchi di pietra simili a questo. Beh, se, se vengono spinti con forza, si possono spostare. Vabbè, eh. E poi sposti il blocco di pietra con un, sol con un colpo solo. Vabbè, non ci, non ci vuole niente. Praticamente vai, vai davanti al blocco di pietra e spingi A per spingere in una direzione che vuoi. Oh, imp hai imparato spinta al primo tentativo. Il tuo Eevee è proprio intelligente. Già, è così intelligente che non si vuole evolvere. Che blocco enorme, sembra pesante. pe Ivi diventa Super Saiyan... E ora possiamo uh, spostare i blocchi. Dig, dig. Beh, ci ha dato una pepita, ma non la ritireremo mai. Perché ho già registrato la parte finale, cioè non del tutto, però sì. Ormai è andata. E ora possiamo usarla. clic Vabbè, uh, questa, questa cosa l'ho lasciata indietro perché... Non, non serviva molto uh, in tutta la storia. E poi non, non. Come vi ho già detto finora per ora è blind, la let's play, e quindi non lo sapevo neanche. Uh, poi ho, mi sono ricordato i denti. Allora ho detto: ci dovrebbe servire. Visto che pure questa era l'unica cosa che non ci serviva. Uh, la, cioè, l'unica cosa che non avevamo. Cioè la l'abilità la, di. Eevee, che non avevamo è l'unica e ora l'abbiamo presa e ora possiamo praticamente fare tutto C non praticamente letteralmente fare tutto cioè neanche questi allenatori sono vicini eh, eh, eh, Vicini alla forza dei Super 4. Non... Gli Super 4 sono troppo forti rispetto a tutti gli altri. Di sicuro mi servirebbe uno Zubat di livello 46. Ho ricaricato la squadra per un attimo ora è semplicemente un taglio Bello. Dimitrios oddio Dimitrios manda Ditto Ditto non l'avevamo ancora visto quindi lo, lo mettiamo qui anche se Ditto um, fa soltanto una sola mossa letteralmente cioè trasformazione e ora mi ha copiato il moveset Ora come uso io fuoco bomba, lo, uso, lo usa pure lui. Lo può, cioè lo può usare pure lui. Cioè non mi copia esattamente la, le mosse che faccio, um, ma copia sol soltanto il moveset. Poi le mosse che fa le sceglie lui. Vedi, ha usato zoppiatore al posto di fuoco bomba, non le sceglie lui. Idrovampata, ovviamente ed è questo il pro di avere una squadra multitipo cioè non serve soltanto per il ditto però dai è, è buono soprattutto contro alcuni super 4 che che eh, lo vedremo dopo Bam, morto. Bravissimo, coach. Buon lavoro. Penso lui eh, che, che dice... Ah, e ora gli copio il suo Pokémon più debole. <ride> Perché davvero mi ha preso il, il Pokémon più debole. Poi io con il mio Pokémon più forte, che è super efficace contro il mio Pokémon più debole. Bam, lo uccido. Uh, non non c'è nessun modo per avere entrambi gli oggetti, dovete scegliere. Ma se resettate la, la partita, potete prenderli entrambi facendo l'altro facendo nell'altro modo. Uh, gli oggetti ovviamente non respawnano, ma la, la roccia ritorna al suo posto. Uh, pure, questo è un labirinto, ma non è peggio del um, della villa Pokémon. Perché la villa Pokémon era davvero difficile. Mentre il um, Cioè, non era era soltanto difficile per me, che sono stupido. Uh, mentre queste semplicemente. Oh, gli allenatori sono più forti del normale, oddio, che non sono neanche troppo forti. Dicono che quest questo gioco è semplificato e eh, eh, devo vedere gli altri che intanto ho già giocato, quindi lo so che questo è molto più facile. Vabbè, finita la parte. Ciao.